interessante l'anno per i nati in novembre e dal 1 al 10 dicembre chi nel 2016 ha resistito agli influssi pesanti di saturno trascorrerà un anno sereno forse in compagnia di un nuovo partner la situazione sarà critica per i nati della terza decade che dovranno fronteggiare una crisi sentimentale per i single ci saranno nuovi incontri soddisfacenti fra febbraio e giugno. Un 2017 che promette ottimi guadagni per chi ha un'attività in proprio e tranquillità per chi lavora alle dipendenze. Chi è insoddisfatto si dia da fare perché è certo che troverà un lavoro migliore. Chi il lavoro ce l'ha avrà di che scegliere, pioveranno opportunità positive e coglierete sicuramente quella giusta. Non siate indecisi.